Siamo in mare da sempre, per garantire la tua sicurezza. Una missione che portiamo avanti grazie a 11.000 uomini e donne, mezzi e tecnologie. Abbiamo un unico grande obiettivo, proteggere il mare e chi lo vive. Guardia Costiera, la tua sicurezza in mare. Per le emergenze in mare, chiama la Guardia Costiera.